In questo momento è terminato il presidio sotto palazzo di città dei lavoratori eh, della fabbrica. Questa quest azione è terminata in quanto è arrivata la convocazione per un nuovo incontro col sindaco per lunedì 12 alle ore 12. Eh, questa cosa è anche grazie, un ringraziamento alla fattiva eh, opera di intermediazione fatti dal, amici del, dai, dagli amici della DICOS che hanno fatto attivo il loro intervento. A loro va un grazie in questo momento e, e confidiamo in un incontro risolutivo un caro saluto a tutti, Angelo Respori, CFA Fianella. In questo momento è terminato il presidio sotto palazzo di città dei lavoratori della fabbrica. Questa quest azione è terminata in quanto è arrivata la convocazione per un nuovo incontro col sindaco per lunedì.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 e confidiamo in un incontro risolutivo. Un caro saluto a tutti, Angelo Rescoli, CFA Fianelli.